buongiorno a tutti bentornati sul mio canale oggi un video extra spero di farne più di uno così durerà poco uno o due minuti non di più ma non è quello importante L'importante è farvi vedere giorno per giorno i problemi che si incorrono in un semenzaio domestico ad esempio qui abbiamo la insalata iceberg eccola qua questo vasetto qui fino a stamattina era in questa posizione, anzi per la precisione era così. La luce è lì, se vedete abbiamo cominciato a vedere le prime piante che filano che sono queste lunghe cosa succede loro cercano la luce crescono velocemente perché hanno un buon substrato organico e un terriccio buono e hanno la temperatura corretta in questo appartamento in questo momento ho circa tra i 18 19 gradi quindi neanche troppo però per loro basta e avanza si allungano verso la fonte della luce e facendo così lo stello si allunga dopo col peso delle foglioline si piega su se stesso e, lo, e la piantina muore le altre no allora cosa succede con tutte le accortezze anche che possiamo porre in atto, questo non basta, dobbiamo avvicinarlo alla fonte di luce. Se voi ci fate caso, queste piantine qui, che sono nate nello stesso giorno di quelle, invece hanno meno fenomeno del filamento, molto meno. Vedete, tutte tendono ad andare verso la fonte di luce, quindi questa fonte di luce qui adesso io la dovrò mettere un pochino più giù, quindi a una distanza di circa un palmo, un 20 cm. Questa è la distanza più o meno corretta per evitare che le piantine filino almeno le piantine queste di insalata eh. poi vedremo la stessa cosa Se avviene anche sulle piantine dei pomodori dei peperoni e quant'altro insomma adesso parliamo solo dell'insalata questa è un iceberg che ho seminato il 5 di febbraio quindi nel giro di 10 giorni è venuta fuori e quindi il risultato è questo si può ancora recuperare ovviamente basta avvicinare la luce e fare attenzione a come rispondono le piantine vi ho fatto vedere l'altro giorno come hanno iniziato a filare le piantine di insalata avevo risolto tenendole ancora in casa avvicinandoli la lampadina la lampada quella led da quel momento in poi hanno smesso di filare ne ho tolte 3 4 piantine che erano un po più rovinate e le altre si sono riprese praticamente tutte da ieri l'ho spostate nel semenzaio riscaldato e sono queste eccole qua guardate cominciano piano piano a prendere forma qualcuna filata si sta riprendendo qualcuna non si riprenderà quindi dovrò buttarla via ma in linea di massima hanno smesso di filare e il problema era appunto la luce e la temperatura un po troppo caldo in casa 18 19 gradi per loro è un po troppo quindi in questo modo qui si crea un microclima qui dentro stanno bene lo stesso soffrono molto le insalate sono molto delicate soffrono molto sia la temperatura alta che la mancanza di luce più di altre piante, quindi se dovete farlo in questo periodo, sappiate che dovete avere un po' più di cura per le insalate perché vengono su subito e purtroppo sono sensibili a questi due fattori. Questa è stata la prima pillola, spero di farne altre. La prossima spero di farla sul corretto utilizzo dell'acqua, se è quella del rubinetto su come utilizzarla. Vediamo se ci riesco. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.